Salve a tutti, sono Letizia e questa settimana vi consiglio di leggere la trilogia di Hunger Games, scritta da Susan Collins ed edita da Mondadori. Questa settimana ho scelto di parlarvi appunto della trilogia di Hunger Games in quanto eh, tra poco uscirà nelle sale cinematografiche la prima parte dedicata al terzo libro. Vi racconto a grandi linee la trama, anche se credo che eh, tutti più o meno la conosciate. Il libro è ambientato a Panem, una nazione formata da 12 distretti guidati eh, da Capitol City. Durante il corso degli anni i distretti avevano provato a ribellarsi al potere di Capitol City, purtroppo eh, senza avere fortuna. Così eh, sono stati indetti eh, dei giochi per ricordare appunto la supremazia eh, de, di Capitol City nei confronti degli, degli altri distretti. Questi giochi prendono il nome di Hunger Games, eh, ai giochi devono partecipare eh, 24 ragazzi, eh, due tributi per ogni distretto, eh, un ragazzo e una ragazza. Cosa succede? Eh, purtroppo eh, quest'anno alle Hunger Games eh, viene sorteggiata la sorella della protagonista, Katniss Everdeen. Eh, la protagonista, allora distinto, si offrirà volontaria al posto della sorella. Oltre a lei verrà sorteggiato anche un giovane ragazzo di nome Pita. Eh, da qui eh, nasce la trilogia. Eh, cioè eh, nascerà il tormentato eh, rapporto tra eh, Katniss e Gale, eh, perché Gale in fondo è geloso del rapporto che lei saurera con Pita, nascerà eh, una relazione tra Katniss e Pita durante proprio il corso dei, dei primi Hunger Games, che eh, li porterà a rimanere in vita e a vincere entrambi, a poter tornare a casa entrambi nel loro distretto. E così si conclude il primo, il primo libro. Durante il secondo libro, per dimostrare che il loro è vero amore, i protagonisti, cioè Katniss eh, e Pita, eh, decidono di sposarsi. Ma non fanno in tempo, eh, appunto, a celebrare le nozze. In quanto viene eh, convocata un'edizione straordinaria, viene organizzata un'edizione straordinaria degli Hunger Games, eh, dedicata appunto al 75 anniversario. Alla quale dovranno far parte. Tutti eh, gli ex tributi che hanno vinto e che sono ancora in vita. E così ritroveremo i nostri protagonisti insieme a tanti altri eh, che devo dire sono ben delineati ehm, di nuovo nell'arena. Ma stavolta sarà un'edizione particolare anche perché i tributi si uniranno eh, faranno squadra. Eh, questo perché? Perché in realtà i distretti eh, sono in rivolta, si stanno ribellando contro il potere di Capital City e vedono in Katniss il loro punto di riferimento. Infatti alla fine del secondo libro Katniss verrà tratta in salvo dall'Arena ehm, insieme ad altri, ad altri giocatori, purtroppo però non verrà tratto in salvo Pita. Nel terzo libro vediamo um, come Katniss sia distrutta per la perdita di vita perché pensa che realmente sia morto e sia, mor e sia morto a causa sua, um, che, capisce anche di non avere più lo stesso rapporto che ha con Gail perché Gail è animato, è uno proprio che... Um, incoraggia la rivoluzione dei distretti e approva questa rivoluzione mentre lei non vede più l'obiettivo cioè non riesce a trovare la forza per andare avanti per combattere non riesce neppure ad essere il punto di riferimento che tanti vorrebbero intanto però deve prendere in mano la situazione quindi inizierà a registrare dei messaggi per, dedicati ai rivoltosi e scoprirà in seguito che Pita è vivo ma purtroppo non è più il Pita che le ricorda in quanto ha subito delle torture che gli hanno modificato la percezione di ciò che sia o meno reale infatti c'è ehm, nel libro viene descritta una scena quando Katniss ritrova, eh, rivede Pita e gli corre incontro e Pita invece di aprire le braccia per accoglierla allunga le braccia per strangolarla questa scena è indescrivibile. Non vi svelo come eh, si conclude eh, la terza parte, diciamo, il terzo libro, eh, in quanto spero che qualcuno ancora lo debba leggere, quindi vi consiglio di leggerlo. Vi consiglio di leggere questi Hunger Games perché eh, la storia è molto avvincente. E il libro è davvero scorrevole, infatti eh, tutti e tre si possono leggere benissimo in una settimana. E naturalmente vi consiglio di leggere il secondo avendo il terzo a portata di mano. E perché vi consiglio di leggerlo? Mh, per la protagonista. Eh, so che è banale però nel corso dei tre libri la protagonista si evolve completamente nel primo libro ha un carattere determinato deciso, vuole vincere gli Hunger Games e tornare a casa nel secondo invece è disposto a tutto per salvare Pita, per far vivere Pita e far sopravvivere Pita a questa edizione degli Hunger Games nel terzo invece già vediamo una ragazza che è distrutta completamente da due edizioni dei giochi ehm, che deve prendere in mano la situazione in quanto è il volto di una rivolta, eh, nella quale però forse non crede o è troppo stanca per credere e eh, eh, prenderà in mano la situazione soltanto perché è determinata a uccidere il presidente Snow. Tra gli altri protagonisti, naturalmente il mio preferito è Pita, Gale eh, non, eh, viene delineato molto meglio nel terzo libro. È Amic. Amic è il loro mentore durante le varie arene e si capisce nel corso dei libri perché è così tormentato. In quanto l'arena cambia psicologicamente una persona e lui non è più pronto a veder morire altri, altri giovani, infatti, si affezionerà a, chi, a Katniss e a Pita proprio perché loro riusciranno a sopravvivere. E, e avranno qualcosa di diverso, in pratica Hunch si rivedrà molto in Katniss, soprattutto nei primi due libri. E, ecco perché vi consiglio di leggerlo soprattutto prima di vedere i film, anche perché i film sono davvero ben fatti, soprattutto il secondo è strepitoso, e, e vi aggiornerò anche eh, in merito al terzo. L'unico ehm, neo, a mio parere, naturalmente, eh, di eh, questi libri è, è un po' ehm, la lentezza nella narrazione. Mh, non in tutti, ma soprattutto nel terzo. Eh, nel terzo in quanto la prima parte, cioè la parte in cui proprio Kat mi si è tormentata, eh, non sa cosa fare, cioè va molto a rilento. Eh, mentre il secondo, secondo me, è il migliore in assoluto. Eh, in quale capitolo è da chi viene pronunciata la seguente frase? Se tu muori e io sopravvivo, non avrò più ragione di vivere, una volta tornato al nostro distretto. Tu sei tutta la mia vita, non sarei mai più felice. Vi invito a scrivere la risposta nei commenti, spero che troviate utile questa recensione e a presto. Introduco brevemente eh, la trama della, del Durante il secondo, eh, per mm, una volta tornato al nostro distretto, per chi di voi... Eh, per,